Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina, oggi realizziamo insieme le mitiche tette delle monache. Seguite attentamente la ricetta perché vi spiego tutti tutti i passaggi per realizzarle al meglio. Per gli ingredienti e le dosi fate sempre riferimento al link che metterò in descrizione. Questo è il risultato finale e ve lo faccio vedere. Per fare le tette delle monache abbiamo bisogno di solo due ingredienti le uova che devono essere due medio piccole ma adesso vi dico il peso preciso e la farina mix africano che non si può sostituire con nessun altro tipo di farina adesso andiamo a pesare le uova facciamo la tara della bilancia Quindi, il peso delle uova deve andare dai 90 ai 100 grammi siamo le mie pesano 95 grammi nel caso in cui il peso delle uova fosse stato superiore tipo 120 130 grammi come si fa ad eliminare l'eccesso si sbattono le uova e con un cucchiaio eliminiamo l'eccesso adesso passiamo alla ricetta trasferiamo le uova in una ciotola e andiamo a montare fino a quando il composto non risulterà bianco e spumoso. Quando il nostro composto risulta bianco e spumoso andiamo ad aggiungere il mix africano. Poco alla volta e continuiamo a mescolare. Il nostro composto sarà pronto quando diventerà bello sodo e tenderà a salire verso le fruste ma adesso vi faccio vedere Vedete? Questo è il momento che dobbiamo fermare la, le fruste. Questo è il composto che dobbiamo tenere. E adesso lo trasferiamo in una sacca poche con bocchetta di 3 cm circa di larghezza. Questa è la bocchetta che io sto utilizzando. Vedete? Ma se voi non ce l'avete basterà tagliare la sacca poche della grandezza di 3 cm circa di diametro e potrete farlo lo stesso ora andiamo a fare le nostre tette naturalmente più grandi le farete e più tempo ci sarà bisogno di cottura quindi cercate di farle tutte uguali In forno appena sfornate. Adesso le andiamo a farcire. Le prendiamo quando sono ancora calde. Con un bastoncino pratichiamo un forellino. Eliminiamo magari un po' di impasto potete anche tagliarle completamente e svuotarle ma così è un po' più facile così le andiamo a farcire con una chantilly all'italiana che è la crema diplomatica fatta con un po' di crema pasticcera e panna e quindi le posizioniamo così ora io le farcisco tutte e dopo ve le faccio vedere lo zucchero a velo e adesso ne andiamo a tagliare una ed eccola qui grazie per aver seguito anche questa video ricetta alla prossima ciao